Da paura, voglio, Qualche mese fa ho fatto un'intervista per RTL 125 dove si parlava di viaggi in viaggio. In, in, in, in mi riesco a caricarla su YouTube e la carico perché ritengo che sia molto interessante appunto per chi ancora uh, non mi conosce o non conosce il mio passato. 102.5 News. Con le polveri che si aprono le danze come dirsi voglia perché qua inizia il World and Travel, lo facciamo nei migliori di modi dando il buonasera al nostro primo ospite che saluto e ringrazio per essere qua insieme a noi nel World and Travel, Andrea Gallo, ciao Andre come stai? Tutto bene, buonasera a tutti, grazie Andrea. per l'invito. Grazie, grazie a te Andrea per esserti unito qua, intanto iniziamo un po' a conoscerci o meglio a farti conoscere al nostro pubblico 737 la radiovisione per chi avesse Sky, 233 del digitale terrestre per seguire anche questa intervista via audio oppure per portarci sempre con voi la nostra applicazione di RTL 1025 Play. Partiamo dalle basi, partiamo da ciò di cui ti, ti occupi, possiamo dire, ovvero di viaggi, di organizzazione, di viaggi. L'ultimo è stato in Islanda, ne parleremo tra pochissimo, però quando è nata questa passione, Andrea? Allora, questa passione è nata per i viaggi innanzitutto, quindi non ho pensato poi a doverci, tra virgolette, lavorare. Nel 2016, grazie al Cammino di Santiago, ho fatto 900 km a piedi da Saint-Jean-Pied-de-Pau fino a Finisterre e da lì ho iniziato a capire che il tempo era molto prezioso e quindi occuparlo facendo ciò che, che in realtà mi appassionava di più io facevo un altro lavoro prima quindi diciamo che conservavo i soldi appena potevo viaggiavo viaggiavo Grazie. per il mondo dal 2006 poi fino al 2018 è stato così uno scappare dal lavoro conservare i soldi mm. che finché non riuscivo magari a, a conservarli per un altro grande viaggio e, in Kevon nel 2018 mi sono detto ma voglio farlo, cioè vorrei comunare la passione al lavoro, cercare di farlo proprio per, com uh, com come lavoro principale, ecco, il viaggio. Dal certo. 2018 ci ho provato e adesso sono qui, accompagno i viaggi di gruppo in giro per il mondo, principalmente l'Islanda, dove sono stato numerose volte e niente. Bello. Eh, niente, cioè insomma, <ride> dire niente così, visto che comunque... Allora, noi mi è interessato molto il tuo inizio a proposito del... che ti ha flashato il, il cammino di Santiago. L'hai fatto per un motivo uh, spirituale o l'hai fatto semplicemente perché ti affascinava quel, quel cammino? Oh, in realtà volevo mettermi alla prova, poi dopo è nato insomma come motivo spirituale e... Sto affrontando un momento diciamo di cambiamento, nella mia vita è successo una, un, un grande evento che mi ha fatto pensare molto e quindi quale miglior viaggio del cammino di Santiago appunto per uh, insomma restare da solo, camminando ogni giorno è come una forma di meditazione, tu ti dimentichi di tutti i problemi, tutte le cose futili Vabbè. e quindi entri più in contatto con te stesso, ti ascolti di più e capisci veramente chi sei, cosa vuoi fare nella vita, sono d'accordo, sono d'accordo. Andrea, tra l'altro lo potremo approfondire questo nel corso della sì. nostra chiacchierata. Ne abbiamo ancora di cose da cui parlare. Tra poco anche le vostre domande al 378-304-1025. Nel frattempo, Sophie and the Giants. RTL 1025 News 21 e 16 minuti, torniamo in diretta nel World and Travel di RTL 1025 News. Un grazie a Mauro Massari e a tutti i colleghi di Autostrade e per l'Italia che puntualmente ci aggiornano sulla situazione in tempo reale di traffico e viabilità sulle nostre strade e autostrade. Qua stiamo parlando di viaggi, lo stiamo facendo insieme al nostro primo ospite di serata, Andrea Gallo, lo potete trovare sui social, sulle piattaforme come andrea.send. Abbiamo capito il click eh, scattato durante un cammino di Santiago, lo si legge appunto anche nella eh, tua via. Di Instagram che sei questo pellegrino in viaggio appunto sul cammino di Santiago si legge però anche che ami l'Islanda. Parlavamo di questi viaggi che tu organizzi laggiù. Dici un po', dici un po'. Io sono curioso visto che sei appena rientrato in, da un viaggio in Islanda, come adesso l'Islanda? Perché io ho in mente il freddo, le aurore boreali. È così anche in questo periodo? L'Islanda è sempre fredda quindi... Ecco. E vuoi andarci adesso Te ha portato giù bene per forza <ride> bello detto adesso <ride> sì. in francese sì. sì, esatto è giusto l'amore per l'Islanda mia è nato nel 2016 grazie a un viaggio di gruppo a cui ho partecipato che aveva organizzato un ragazzo e da lì mi sono detto wow cioè, ci, devo, ci devo sempre tornare è troppo troppo bella e ci sono tornato poi organizzando i viaggi di gruppo non mi stanca mai, è una cosa che dico pure ai ragazzi che vengono con me. Mi dicono: Andrea, ma quante volte sei venuto a cioè Non ti riesco ancora scocciato di vedere questa cascata, di vedere magari un altro posto? Io dico, facciamo una cosa, dimmelo alla fine del viaggio. È vero. E alla fine del viaggio ho capito perché ti stanno. È giusto, è giusto Andrea, tutto, tutto molto bello, In, al posto di chiederti magari le solite cose che si possono chiedere, ma l'Islanda, ma com'è, eh, tu, tutte quelle cose insomma che si vedono poi sui social, che sono delle cose molto molto molto belle, eh, io volevo chiederti invece delle tue... Visto che hai fatto tanti viaggi, non solamente in Islanda, però eh, l'Islanda diciamo, è, è sul tuo focus proprio personale Volevo chiederti un po' il eh, tuo modo di viaggiare, se sei uno che veramente con poco anche si, si accontenta Soprattutto se sei uno molto spartano, perché so che in Islanda, al contrario di quanto si possa pensare Non si può, eh, come si dice, camperizzare ovunque, comunque anche solo mettere una tenda ovunque ci sono pochi posti dedicati a questa cosa qua è giusto? ho detto qualche cavolata come, come funziona lì? no esatto in Islanda i posti dove puoi fare camping sono, sono specifici non puoi fermarti nella natura dove vuoi vabbè potresti farlo perché alla fine nessuno ti dice niente però eh. ci sono specifici dove puoi fare camping che sono attrezzati anche con delle docce o comunque con i bagni è un'esperienza che fanno stesso gli islandesi d'estate a cui piace molto, molto farla e in viaggio. Sono molto essendo io. Ho fatto due volte il Cammino di Santiago, poi anche Monaco e già, però anche la Via della Seta. Sono stato da Shanghai a Roma senza aerei. Che figata! Ho fatto dei tipi di viaggi che sono dove veramente devi avere l'attitudine, ti devi adattare molto. quindi io mi adatto tranquillamente a tutte le situazioni, sono spartano come hai detto tu, e... però in Islanda ti sta bene, in Islanda è appunto fare dei camping in posti che sono, sono spettacolari, dove non è tanto il comfort della tenda, no, ma certo. è dove veramente ti accampi e che, che fa la differenza, magari ti svegli la mattina a fianco a una delle cascate più belle del mondo. <ride> Eh certo, ti invidiamo, guarda, in questo momento penso che eh, metà delle persone all'ascolto vorrebbero partire insieme con te in Islanda perché eh, le altre metà invece temono il freddo e quindi magari rimandano un pochino però sicuramente sono delle bellissime esperienze, però per capire, no? tu parlavi di all'essere tuo spartano ecco. quindi quando vai ad organizzare dei viaggi per altre persone, questa spartanità concedetemi il termine si ritrova in questi tuoi viaggi oppure è una cosa un pochino più comfort? rispettare comunque a un equilibrio ecco perché mi rendo conto che non tutte le persone piace fare un viaggio di gruppo dove poi devono magari alloggiare in una guest house che non è tanto carina o in un cottage che magari è un po' sporco ecco quindi io cerco di trovare un equilibrio tra prezzo e qualità ovviamente per far stare e far vivere meglio l'esperienza alle persone che partecipano ai viaggi di gruppo perché poi alla fine io sono uno di quelli che ok il viaggio spartano che okay, va bene l'esperienza però il posto dove alloggi la sera soprattutto se sei in giro tutto il giorno e fa freddo e magari la neve magari i becchi in islanda c'è vento e pioggia forte l'alloggio fa la differenza cioè tu vuole un minimo di comfort per far stare bene fa vivere l'esperienza meglio possibile alle persone che vengono con te. Assolutamente, quindi Guarda, io di comfort vorrei continuare a parlare dopo Non abbiamo tantissimo tempo Ma eh, lo, lo collego un po' A, a tutti questi viaggi Tu hai parlato di tre viaggi in particolare Quello in Islanda, quello il, il famoso cammino di Santiago e la via della seta Tutte e tre, insomma, se non sei Una persona un po' Amante dell'avventura dal punto di vista Proprio di scoprire, ecco, anche Alloggi spartani e queste cose qua Penso che non si possa fare E ho letto il libro di, di una persona che sicuramente conoscerai tempo fa eh, che si chiama Human Safari Nicolo Balini che ha scritto un libro meraviglioso proprio sul, sul, sul cammino di Santiago quindi dopo ti voglio chiedere un po' eh, della tua avventura proprio dal punto di vista di come si passa dalla Francia alla Spagna di tutti i timbri R se vuoi rimani con noi nel frattempo ci mischieta Finimondo RTL RTL 125 News Se n'è quasi volata via la prima mezz'ora del World and Travel qua su RTL 125 News ancora un buon lunedì sera a tutti voi collegati qua in radiovisione al 737 di Sky o oh, la, la versione audio del digitale terrestre canale 233 ultima parte di chiacchierate insieme al nostro Andrea Gallo e Mariano avevi una curiosità da mm. levarti riguardo al cammino di Santiago mi pare? Beh sì, il, il cammino di Santiago parte praticamente dai, dai Pirenei, no? Giusto? Dalla parte, dalla parte francese. Poi si scavalla Si va in Francia E poi si finisce a Finisterre per, uh, In realtà si finisce a Santiago del Compostela Però se uno lo vuole fare in maniera corretta Dovrebbe finirlo a Finisterre Ok eh, Dove c'è proprio una Dove poi c'è una, una grande pietra Che dice insomma Quello è il chilometro zero Ecco no. eh, eh, <coughs> Tu come, come l'hai vissuto Soprattutto come hai vissuto Oltre gli spostamenti Che sono tostissimi eh, Ma eh, come hai vissuto i vari posti Nel senso ti sei li hai trovati lungo il posto, ehm, non lo so, dici un po' tutto come ti sei trovato nei vari posti dove poi sei andato a riposarti e a rifocillarti. Beh, mi ehm... eh, hai detto tutto. <ride> <ride> mi sono molto adattato, diciamo che non è semplice affrontare il cammino di Santiago quello francese, che appunto la Saint-Jean-Pi-de-Po, Raggiunge Santiago in 800 km, poi, vabbè, se vuoi raggiungere la famosa pietra chilometro zero, devi farne altri 100. E non è facile perché tu cammini tutto il giorno, poi ti ritrovi magari in ostelli, e quindi in camerate da 20-30 persone, ti puliti, quindi ci vuole spirito di adattamento, però poi dopo ci fai l'abitudine. Mi sono trovato, io mi sono trovato bene, a me è piaciuta molto come esperienza, mi ha fatto crescere, mi ha, mi ha insegnato tantissimo, mi ha fatto conoscere ogni giorno persone nuove che mi hanno insegnato tantissimo. Sì, uh, mi sono affidato completamente alla, uh, alla vita, insomma, alla provvidenza, come dico io, e sono successe cose incredibili tutti i giorni. Per esempio, te ne racconto un paio, uh, un giorno dopo quattro giorni non ce la facevo più a camminare perché non avevo le racchette insomma, da trekking, non avevo un bastone e ho incontrato un'amica un mia, incontrata tipo il primo giorno con cui, cui ho fatto conoscenza no? e lei mi vede per strada che stavo male, e fa, e mi sfotte inizia a dire yeah, che non ce la fai più a camminare, e io faccio no Miriam lasciami stare che non, non sto in vena perché mi serve un bastone, non riesco più a camminare e fa lei, eh, qual è il problema? Ti do un mio, che tanto ce ne ho due Ah bello Bello perché <laughs> secondo me eh, siamo in chiusura Andrea Giusto per, eh, per salutarci poi, però tanto lo dico già ci ritroveremo visto che sei in partenza per gli Stati Uniti e quindi ci ritroveremo poi più avanti sicuramente a fare un'altra bella chiacchierata, non bisogna essere religiosi per forza per fare il cammino di Santiago, questo è un po' quello che stiamo capendo, il cammino ti insegna anche a ritrovare una spiritualità con te stesso e tanta umanità. Ti ringraziamo davvero Andrea per esserci venuto a trovare e averci raccontato con passione i tuoi viaggi, grazie mille Andrea, ciao a voi ragazzi grazie mille, ciao buona Andrea buona serata e alla prossima, buon viaggio bene questa era la fine dell'intervista se siete arrivati fino a questo punto commentate con da paura, ci vediamo al prossimo viaggio, ciao vaiù.